ciao a tutti oggi siamo domenica pomeriggio e siccome ho qualche oretta libera ho deciso di mettere a posto tutte le cose in lavanderia che è tutto sotto sopra e anche un po in bagno adesso vediamo quanto tempo ci metto perché devo riorganizzare tutto perché è tutto un casino ragazzi adesso ve la faccio vedere eccoci qua ragazze. Qua ormai non ci sta più niente vedete che è tutto sotto sopra adesso mi metto tutto a posto ecco perché qua non, non, non si passa più Allora, prima di tutto svuoto tutto adesso do una pulita poi voglio risistemare tutte queste scatole qua quello che c'è dentro adesso ve la faccio vedere è tutto un casino ragazze Intanto ho messo a posto tutte le cosine da noi, Donine. Allora, altra scatola che devo mettere a posto. Allora, alcune cose anche che secondo me sono anche scadute. Tipo questa qua l'ho avuta via. Ah, è un casino, adesso provo a mettere un po' più a modo. qua niente ragazzi. Alla fine, ho fatto una scatola praticamente dove ce l'ho anche la scorta di, ehm, di deodoranti. Che non usiamo questi deodoranti qua. Poi, dopo, ciò che qualche saponetta qua. Vedete. Ehm, questa è la spugnetta ehm, delle salviette struccanti questi sono quelle lavabili praticamente e altre cose che ehm, cioè qua c'è un altro sapone però per igiene personale allora l'altra scatola ho pensato di fare con i saponi aspettate c'è anche un cappello qua con i saponi praticamente faccio con i saponi allora qua c'è sapone alga qua dopo c'è anche sapone marsiglia. questi sono per, per questa scatola qua per le pulizie praticamente se mai metto anche tutti i guanti qua sopra che così sono questa scatola qua va su e può darsi che non c'è meno umidità ecco la spugnetta questa la metto subito da cambio eh, non sono dimenticata di questa Ce la mettiamo qua allora, alla fine, ragazzi, ho fatto una scatola di guanti, di saponi ehm, per le pulizie. Poi, un'altra scatolina, l'ho già fatto vedere prima. Ho aggiunto anche questa qua, che è una cuffia da doccia, è, è nuova. La tengo qua. Così, ecco ehm, praticamente. Ho sistemato tutto così. Queste spugne qua, ragazze, sono nuove, però a me non mi piacciono. Adesso troverò un altro sistema anche per queste cose qua. Ok. Qua è per igiene personale, qua per le pulizie. Qua ve l'ho fatto vedere anche. Adesso qua ci metto altre cose che non, eh, non uso adesso, faccio vedere. Così. Allora qua sopra ci metto tipo sapone liquido, questo qua, ehm, per ricaricare. Allora dopo ne ho anche tipo shampoo, tipo questo, che ne ho uno in più, lo metto sempre qua. Ehm, ah niente questo per rimuovere lo smalto, che è una cosa doppia, lo mettiamo qua anche questo. Metto l'acqua demineralizzata così non, non dà fastidio a nessuno, la lascio lì così così, già qua. Allora, le creme ve lo, fa ve lo faccio vedere dopo perché ho messo da altra parte e mi organizzo diversamente adesso mi metto a posto anche queste cose qua perché anche qua guardate. Tutto un casino, sistemo anche qua. tutta la polvere vedete anche se non si nota però c'è Allora, in prima di tutto ci devo mettere il rotolo di carta qua perché questo è fondamentale. I detersivi e noi mettiamo qua. Questo qua. Ok. E la carta, perfetto. Qua veramente di trimasi se sì. guardate che carino forzi di dai dai perché io tutte le cose li lavo poi a mettere a posto invece guardate, non ho più spazio ecco Allora, qua praticamente scoppia tra un po'. però ce l'ho fatto stare tutto. allora Anche qua. Allora, questi sono quelli microfibra, quelli panni da, da pavimenti. Questi per spolverare, per altre cose. Qua invece sono diversi: diversi micro, panni microfibra. Qua, ad esempio, c'è anche la spugnetta. Eh, qua un'altra cosa. Qua, ad esempio, per i vetri. Qua ci sono altre spugnette, eh, sacchetti per lavare tipo intimo. Ecco, e qua ci sono anche le veline. Eh, le ho sistemate così. Adesso svuoto anche tutto qua. lì sotto praticamente ho tutte le cose anche per pulire le scarpe Mi stavo pensando di allora ragazzi visto che ho tutte le cose per le pulizia delle scarpe che lì ormai non ci sta più niente io stavo pensando di mettere tutte le spugnette lì sotto semmai e invece dove ho le scarpe qua da parte adesso pulisco qua tutto le scarpe che adesso non sicuramente non, mi metto, non me li metto ecco, eh, lascio qua le scarpe solo quelli che utilizzo e basta scusate per casini ma allora, tipo questi che sono in tela sicuramente non me li metto queste anche che adesso è venuto freddo non me li metto neanche queste perché sono in tela anche queste poi mi dispiace anche perché con la pioggia oggi si rovinano e eh, qua lascio pochissime scarpe cambio di programma ragazze questi qua li metto qua. E questa scatola qua ci metto tutte le cose per le pulizie delle scappe. Allora, ho recuperato un'altra scatola, che questa qua sarebbe tipo per i disegni, così, però questa non ci sta dentro dentro la camera dove, dove tengo le gisene allora la metto qua così secondo me va benissimo così ora ho recuperato questa scatola qua che metto tutte le cose per le scarpe e dopo la metto qua dove ci sono le scarpe praticamente qua tengo anche i lacci per le scarpe e le metto tutte qua Ecco. E con salame? Sì. per le pulizie per delle scarpe qua praticamente sono tutte le cosine per la pulizia anche per non so di capote e altre cose vedete e qua ci ho messo tutte queste cose qua dopo qua ci ho messo le scarpe che uso adesso e basta adesso mi rimane praticamente questa queste due cose qua perché vi faccio vedere ho anche questi spugni qua ancora ah, volevo fare tutta una scatola di spugni che ho e anche quelli naturali che avevo comprato l'ultima volta ne ho anche questo ancora e ci metto tutto dentro una scatola Ragazza, ho tenuto anche queste cosine qua. Si sa mai da pulire piccole cose che sono... Che non si sa mai, ecco. Cioè, volendo uno potrebbe infilare anche un bastoncino qui dentro di metallo e poi pulire le bottiglie, per dire. Mm. Va bene, qua le mie spugne, quasi quasi, ci metto anche queste cose qua. Allora, la fine qua ci ho messo tutte le spugne, ci ho messo anche queste cose qua. Così sta già meglio. Allora qua dove tengo un panno di microfibra con, con olio, praticamente quest'olio qua, ehm, che ci è rimasto un goccino, lo tengo qua che così non vado a sporcare altre cose, ecco, perché quello lì sporco, lo Quello lo uso per i mobili di legno. questo lo lasciamo qua allora dopo ci sono alcune altre cose dopo delle pulizie allora. allora ragazzi qua ci sono tutte le bustine per le terme sapete qui da mettere dentro ormai metto qui di dietro ci stanno benissimo dopo anche questi qua vicini a queste cose qua sempre dentro una scatola e le metto qua tutto così vedete avevo fatto vedere tutto qua qua per, per le cose per che uso per lavare per... queste sono tutte le cose per la lavatrice i panni tutti i miei detersivi che pian pianino se ne vanno anche questi dopo qua ve l'ho fatto vedere anche qua ah ci ho aggiunto anche questa cosa qua questo sape... mm, sarebbe un, un porta sapone o qualcosa del genere un porta... questo è in legno praticamente tanto lo tengo qua che non si sa mai se mi serve e niente ragazze ho sistemato tutto così ed è come qua ragazze scusate mi faccio anche due chiacchiere con voi prima di finire il video allora mm, grazie ai nuovi iscritti che sono iscritti al mio canale Se qualcuno mi ha scritto di pubblicare qualcosa quello che mangio ragazzi vi dico la verità questi ultimi giorni ho mangiato minestrone al pranzo anche alla cena perché non stavo benissimo ecco adesso mi sono ripresa un po però ultimamente non stavo benissimo ecco vivo il minestrone ecco ecco giustamente quando adesso starò meglio stasera mangio la pizza tra l'altro e giustamente vi, vi farò vedere qualcosina quello che mangio ma mangio le cose molto, molto semplici da fare perché giustamente lavorando non è che posso mettermi lì a fare che sa che cosa ogni tanto mi preparo qualcosa che metto a congelare e così ho già la cena pronta allora e prima di finire il video vi voglio far vedere le cose che ho finito allora ragazzi ho finito anche il, il mio profumo questo qua Abbiamo finito anche un profumo, eh, un profumo. Un stick di questi qua di Infosil che noi usiamo che adesso tra l'altro li posso usare però d'estate ad esempio mi dava da fare anche questo qua. Comunque eh, ho finito anche questo qua, e, questo detersivo qua per, per, per il bucato classico praticamente. E mi sono trovata bene vi devo dire la verità mi ha durato anche un bel po ecco um, un'altra cosa che abbiamo finito adesso vi faccio vedere così butto via tutto abbiamo finito anche questo questo mi piace moltissimo devo dire la verità mi è piaciuto come um, eh, come profumazione proprio anche come ha fatto in questo bagno a ecco, borotalco buonissimo devo dire la verità e poi le cose che butto ve l'ho fatto già vedere le cose Cioè, queste sono <ride> cose del sole ah, butto via anche questo eh, deodorante perché anche questo è scaduto butto via anche questo anche questo è scaduto mentre stavo facendo eh, le lì ho visto queste cose qua e le butto via praticamente niente ragazzi spero che il video vi è piaciuto, mm, questa settimana penso di far, mm, pulire un po', un po' qua un po' là ecco, quando c'è un po' di tempo, perché ne ho, po ne ho poco tempo ecco, e così arrivare alla fine, alla fine di, di, di, di fine settimana di, di aver sistemato un pochettino la casa, ecco spero di sistemarlo un po' ecco. E anche se non è che c'è tantissimo casino, però in alcuni punti veramente c'è casino, come avete visto oggi, Già lì la lavanderia, veramente c'era un casino da no, madonna. Niente ragazze, spero che il video vi è piaciuto, che vi ho fatto un po' di compagnia, eh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao a tutte!